Allora, buongiorno. Usiamo la lezione di oggi per vedere. Eh, purtroppo non abbiamo fatto lo scorso anno temi d'esame sulle, sulle simulazioni, mentre seriamente stiamo pensando di, di, di farli quest'anno. Quindi, anche se dite di no con la testa, il, più persone mi hanno chiesto di. Eh, riguardare l'esercitazione 9 quella in cui bisognava aggiungere un, uh, i turni ai medici di emergency e quindi proviamo a vederla, a vederla insieme prima di fare questo devo cospargermi il capo di cenere perché ho fatto una serie di errori e non, non, non voglio entrare nel dettaglio perché sono registrato su quello che mi ha detto Fulvio però uh, quindi cosa che voi non dovete fare all'esame assolutamente E in particolare l'uso e l'abuso dei metodi e, eh, statici e delle variabili statici questo assolutamente non si fa in Java non è il giusto stile di programmazione non è idiomatico se mi piace la parola e quindi assolutamente quello che si può fare è praticamente trasformare il main quello che prima era il main in una, in una funzione con un nome comprensibile tenere il metodo main che non fa praticamente nulla tranne istanziare ist siamo a posto l'indentazione tranne eh, istanziare se stesso. Quindi la classe, il metodo main un, una, una, crea un'istanza della classe main, quindi e poi, una volta che la classe esiste, a questo punto esegue il metodo eh, che abbiamo appena definito FUBAR quindi il metodo FUBAR è quello che fa più o meno tutto e non è statico perché a questo punto la classe esiste così non devono essere statiche queste cose e il new possiamo metterlo nel main no, vabbè, possiamo anche no scusate non devono essere stati quindi non abbiamo ancora il costruttore quindi togliamo qui okay, abbiamo una marea di, di, di errori e warning perché dobbiamo togliere i vari static e quindi i metodi non sono più statici e il tutto dovrebbe funzionare quindi il main non fa nient'altro che istanziare la classe main e poi chiama un metodo che non è più statico e il tutto si pianta perché non ho ancora fatto partire il database Però facendo partire il database ho speranze che funzioni. E sta girando normalmente allora il messaggio è non abusate dei metodi statici perché in java non si fa e Fulvio si arrabbia e vi chiedo scusa per averlo fatto io ok, abbiamo rimesso a posto il TSP allora l'esercitazione che ha causato più domande e che proviamo a vedere adesso è l'esercitazione 9 in cui veniva chiesto di eh, prendere il, il programma di emergency il simulatore di emergency e aggiungere i turni dei medici per cui i medici avevano un inizio e una fine e lavoravano per 8 ore poi dovevano riposare 16 e non potevano continuare a lavorare senza, senza fermarsi eh, fino, fino alla fine quindi ne approfittiamo anche per correggere un errore che c'era nel, nel simulatore allora, simulation emergency questo era il, il vecchio programma allora, innanzitutto se abbiamo il, i medici che iniziano e finiscono i turni dobbiamo inserire dei nuovi eventi quindi prendiamo la classe eventi e a questo punto abbiamo dei nuovi eventi i nuovi eventi sono beh, non abbiamo in realtà più doctor available uh, come evento? No, questo lo togliamo. Abbiamo dottore, inizia il turno e dottore, finisce il turno. Poi un problema che c'era era che eh, quando un paziente diciamo, moriva sotto i ferri, il dottore comunque continuava a curarlo fino alla fine. Del, del, del suo turno il che è palesemente insensato perché se un dottore sta uh, curando un paziente questo paziente poverino non ce la fa il dottore immediatamente viene liberato e si può dedicare ad altri quindi in invece oltre a il paziente arriva e il paziente si, si, si riprende diciamo che il paziente può riprendersi completamente e il paziente fuori pericolo. Quindi in realtà aumentiamo il numero di eventi e abbiamo quindi paziente arriva, paziente fuori pericolo, paziente completamente guarito, paziente morto e il dottore che inizia il turno e finisce il turno. Ha senso anche legare al paziente l'indicazione di qual è il dottore che lo sta curando. In quel momento, perché questo ci serve per poter liberare quel dottore quando succede qualcosa al paziente. Noi non abbiamo più un evento generico che mi dice il, paziente, il dottore tal dei tali viene liberato, ma abbiamo il paziente che muore o il paziente che guarisce completamente, e in quel momento io libero il dottore, quindi sotto i ferri di, e qui mi serve la classe dottore, e a questo punto mettiamo anche setter e getter. Ok. Quindi getter set treated by. Poi, eh, nella classe dottore, quello che dobbiamo mettere e aggiungere è se il, il dottore è nel turno, quindi se è attivo in quel momento. E quindi, uh, il dottore invece è qui, available c'è già, Ma, diciamo working, quindi se il paziente sta lavorando oppure no quindi se è in un turno in cui è attivo e a questo punto dobbiamo anche gestirlo chiaramente quindi direi che ci serve un, un qualcosa per sapere se sta lavorando ci serve? forse sì, forse no boh, intanto mettiamolo quindi is working che semplicemente restituisce work. i tasti sono diversi dal mac restituisce working Uh, poi a questo punto invece dobbiamo, abbiamo bisogno di qualcosa per dire che il dottore inizia il suo turno e il dottore finisce il suo turno quindi start shift e sarà un working true e poi avrò and shift working false ah, boolean, scusate, void quindi inizia il turno, finisce il turno e poi mi chiedo se sta lavorando e un'altra cosa che devo modificare è Uh, no, non è qui. Uh, dove l'avevo messa? Vabbè, andiamo a vedere la classe del la classe effettivamente dell'ospedale e tutte le modifiche che dobbiamo fare. Allora, beh, sicuramente dovremmo gestire gli eventi, i nuovi eventi. Quindi iniziamo a segnarcelo. Uh, Doctor star shift. And shift. Ok, e questi senz'altro bisogna, bisogna ancora farli. Poi il paziente arriva, non dovrebbe avere nessuna cosa che va modificata, perché semplicemente io mi segno che il paziente morirà in base a quanto è la sua gravità quando, nel momento in cui arriva. Uh, recovery non esiste più, perché la, abbiamo detto che il paziente o si riprende completamente o è fuori pericolo. Quindi vediamo un po'. Paziente full recovery e out of danger allora vediamo che cosa succede allora, quando il paziente eh, si, eh, si riprende completamente cosa devo fare? Beh, posso dire uso questo codice qui fondamentalmente E quindi controllo che il paziente non fosse morto, perché ricordate che quando uno scrive un simulatore eh, gli eventi non si possono, o comunque è decisamente difficile togliere gli eventi dalla coda, quindi molto spesso la cosa più semplice da fare è eh, gestire degli eventi spuri. Quindi ad esempio il, io ho l'evento che il paziente si, eh, eh, si riprende, viene curato quando in realtà il paziente risulta già essere morto, perché semplicemente la cosa importante è l'ordine con cui avvengono gli eventi, oppure io ho il, che il paziente muore quando in realtà il paziente è già, è già guarito e devo comunque essere in grado di ignorare alcuni eventi, se ormai sono stati sovrascritti da altre cose che sono successe. Quindi il paziente si recupera, recupera completamente, è vero se il paziente non è morto. In questo caso, safe white, ok, quindi me lo segno che si è ripreso, e devo eh, liberare il suo medico. Ricordate che adesso il paziente ha all'interno il suo medico, il, qual è il medico che in quel momento lo sta, lo sta curando. Quindi eh, quello che devo fare è segnare che quel medico lì può tornare a essere libero. Uh, quindi and treatment la funzione è questa e uh, devo passargli il dottore giusto il dottore giusto lo trovo però mi è più comodo avere una, una variabile paziente A questo punto prendiamoci la variabile paziente. E qui basta che scriviamo P. P. P. Adesso, qual è il dottore che deve finire il trattamento? Il dottore che deve finire il trattamento è P. Uh, get Treated By e questo dottore qui me lo devo segnare come libero. Paziente fuori pericolo. Paziente fuori pericolo, direi che posso uh, mettere il, il paziente... Potrei segnarmi qui che il paziente a questo punto è safe e poi quando effettivamente si recupera lo, lo, e quando è totalmente recuperato a quel momento libero il dottore. Quando il paziente è morto, beh, il paziente, il paziente è morto io devo fare, qui però mi serve anche questo. Se io ho un evento paziente morto, dovrò. Se è ancora sotto i ferri, cioè se è ancora ferito, scusate, allora lo segno come morto. E libero il dottore che lo stava curando. Se c'è un dottore che lo stava curando, perché magari non c'è nessuno che, stava, che lo stava curando, magari questo poveraccio. Eh, lascia. era ancora in lista d'attesa quindi se treated by diverso da null allora lo posso, posso liberare il dottore E quindi il dottore torna libero e io potrò utilizzare il dottore per fare, per fare, qualche, altra, per fare qualche altra cosa. Poi, doctor available in realtà non ce l'ho più, perché l'end treatment è incluso nel, quando, o quando il paziente muore o quando il paziente è fuori pericolo. Quindi non avrò neanche l'evento qui l'evento che avrò qui è quando il paziente full recovery e quello che ho qui è out of danger allora, qui sono nella, nella funzione in cui sto decidendo chi è che cura il, il dottore quindi eh, vedo se è possibile curare un paziente se è possibile curare un paziente devo segnarmi che quel paziente è curato da quel dottore in modo che poi quando il paziente eh, si riprenderà o finirà il, o comunque o, o morirà o guarirà completamente a quel momento io posso liberare quel dottore in particolare quindi uh, Doctor MD uh, Start Treatment e qui devo anche dire che il paziente che eh, qual è il paziente? P set treated by da questo, da questo paziente qui da questo dottore qui quindi il, se io trovo un dottore che può curare un certo paziente allora io segno che quel dottore è occupato e che quel paziente è curato da quel dottore, in modo che poi quando avrò l'evento sul paziente sarò in grado di liberare effettivamente il dottore. Adesso, una cosa che avevo notato che mi infastidiva è che i pazienti sono plurali e i dottori singolari. Uh -huh. Quindi mettiamoli plurali anche i dottori. Uh, pazienti dottori iniziamo ad, ad, ad avere qualcosa non, non abbiamo ancora i turni però già così dovrebbe, dovremmo vedere qualcosa come, come funzionamento che vuol dire che probabilmente si pianterà il programma vediamo ovviamente Qual è l'eccezione che ho qui? null pointer perché non gli va bene debug qui è bruttissimo l'evento E mi dice che il paziente si è completamente ripreso e il dato è 0 perché? ho una mezza idea perché il vecchio, ehm, il vecchio evento non avevo, forse non avevo, non avevo finito di cambiarlo allora quando io mi metto a curare un paziente vedete, qui gli dicevo che il medico era libero e gli passavo qual era l'indice del medico in realtà qui non gli sto passando l'indice del medico ma gli dovrei passare l'indice del paziente questo è diciamo, l'effetto della brutta programmazione perché il dato del, di questa classe è un numero, un intero, e quindi io non posso fare nessun type checking statico. Quindi in questo caso qui, questo è quello che io pago per aver scritto una cosa in fretta e sporca. Quello che avrei dovuto fare, probabilmente, <coughs> è dire qual è il tipo del dato, e quindi qui me ne sarei accorto perché gli stavo passando... Un medico invece di un paziente. Allora gli passiamo un paziente, e questo potrebbe, se non altro abbiamo spostato in avanti il problema. Allora, io ho il problema qui perché. Un paziente... Il paziente risulta morto e eh, beh sì, non controllo se era sotto, sotto... Può, può essere completamente recuperare completamente una persona che non ha un Bye. Più. ok allora cerchiamo di riguardare che cosa succede con il con l'ospedale Allora, quando il paziente inizia il trattamento, io segno che in un certo momento finirà fuori pericolo e in un certo momento sarà completamente eh, recuperato e sarà completamente guarito. In tutto questo io ho un terzo evento nella coda che, è già, che mi dice già quando il paziente morirà. Quindi ho questi tre eventi nella coda. Allora, quando il paziente muore, io devo vedere se è ancora eh, ferito, e quindi non è ancora, non è ancora fuori pericolo, lo segno morto e se era curato da qualcuno, segno che quel medico lì a questo momento è libero. Quando il paziente è fuori pericolo io segno che eh, diventa safe white se il paziente non è morto, perché se nel, nel frattempo il paziente era morto, anche se diventa fuori pericolo, io ho l'evento comunque che mi sta arrivando per il paziente fuori pericolo. E quindi in realtà questo if ce l'ho anche qui. Quindi se il, paziente è, eh, fuori, se il paziente non è morto, allora lo segno come guarito. E non faccio nulla col medico, perché il medico lo sta ancora curando. Quando il paziente viene guarito completamente... Di nuovo, se non è morto, allora, se è curato da, da qualcuno, lo metto, lo segno come... Ma in realtà questo potrebbe non servire, perché se il paziente non è morto e recupera completamente, c'è sicuramente un medico che lo, sta, che lo sta curando in quel momento. Comunque, a questo punto mi segno che è finito il trattamento e... Eh, Libero il medico e vado avanti. Okay. Con questo abbiamo semplicemente ridotto il baco che c'era nella precedente versione. Ed era il problema che il paziente quando era sotto i ferri, eh, se eh, lasciava le penne, il medico continuava comunque ad occuparsi di lui fino alla fine dell'ora o di quel tempo che ci metteva per, per farlo <coughs> Per, per finire il trattamento. Sì? Vediamo quanti, quanti medici abbiamo qui. Vediamo soltanto House. Così abbiamo 1.287 morti con un unico dottore. No, prima di durare, cioè, posto, non di oh, bella. Non me lo ricordo. Erano di più o di meno? Eh, non lo so. Oh, D'accordo. <ride> Avrebbero dovuto, dovrebbero essere di meno comunque perché adesso i medici sono, riescono a liberarsi prima e, e quindi a, a, a salvare più persone diciamo. effettivamente potevo controllarlo eh, va bene allora abbiamo fatto questo eh, dobbiamo gestire gli eventi del dottore che inizia il turno e il dottore che finisce il turno eh, questo ci porta dietro in realtà una piccola complicazione perché La vediamo quando lo scriviamo. Allora, io ho il dottore che inizia il turno, quindi posso immaginarmi che il, il, dottore avrà il, il numero del dottore sarà nel dato del, dell'evento, quindi stampo qualcosa per farmi capire. OK. Quindi il dottore inizia il turno e mi miss, fondamentalmente devo dire che quel dottore è, eh, inizia, inizia il lavoro quindi Doctors get shift e devo schedulare l'evento di quando il dottore finirà il turno e quindi uh, ad event come si chiamava ad event e questo l'evento sarà a ah, il tempo attuale più eh, quanto duravano i turni, 8 ore, 8 ore. Quindi più 8 per 60 e sono 8 minuti, per 60, per 1000 perché sono millisecondi. Va bene. Come? Più 8, sì certo, grazie. Finisce il turno e deve essere lo stesso dottore e quindi ok, e poi stampo che il dottore l'ha fatto. E quando il dottore finisce il turno, quello che io devo fare è una cosa analoga, però. E finisce il turno deve riposare 16 ore e avrò il... la partenza del turno fra 16 ore quindi in questo modo fra 16 ore inizia, ricomincia a lavorare il dottore e... e qui mi segno che il dottore ha finito Qual è il problema di eh, un approccio di questo tipo? Che io non posso fare la mia simulazione e andare avanti con la mia simulazione fino a che ci sono eventi, perché gli eventi continuano a essere generati e rigenerati, quindi ho bisogno di un altro modo per eh, interrompere la mia simulazione perché se vado avanti finché ci sono eventi i dottori continuano a iniziare e finire iniziare e finire il turno iniziare e finire il turno e quindi in realtà io ho bisogno di qualche altro sistema per finire la simulazione quale può essere un sistema per finire la simulazione? uno è quello di eh, segnare un tempo, un tempo massimo potrebbe essere se vi viene in mente qualche altro sistema per, eh, per sapere che la simulazione è finita ditemi allora questo qui more events funzionerà funzionerà sempre diciamo che che cosa può restituire quello che mi può far controllare se la simulazione è finita idee allora ovviamente posso dire metto un tempo per cui io inizio a dire che i miei dottori, il dottor House, inizia i suoi turni al tempo zero, che è il primo gennaio del 1970, eh, la simulazione finisce il 31 dicembre del 2048, in mezzo ovviamente farò tutti gli eventi delle persone. Però questo fa sì che io da un lato simuli una quantità di tempo spaventoso all'inizio e poi tendenzialmente anche una quantità di tempo dopo. Allora, una cosa che mi è venuta in mente parlando adesso, quindi probabilmente po potrebbe essere assolutamente sciocca, è controllare che io sia riuscito a, fra virgolette, processare effettivamente tutti gli utenti che sono entrati nel sistema. Quindi in realtà del, dei dottori non me ne importa niente, però tutte le volte che arriva un paziente io aumento un contatore e quando questo paziente o guarisce o muore io diminuisco il contatore. Quando il numero di utenti, eh, di utenti quando il numero di pazienti, che numero di pazienti, è zero, vuol dire che tutti, io so il destino di tutti i pazienti. E questo potrebbe dire che la simulazione è finita, anche se i dottori continuano a iniziare e finire i loro turni. Però sono pronto a, a, a usare un'altra idea. Allora. Uh, contatore quindi quando io creo il mio contatore lo metto a zero meglio farlo in modo esplicito anche se poi, quando eh, un paziente arriva, io devo considerare il mio contatore, incrementarlo, e devo decrementare il contatore in quali occasioni? Quando il paziente... Sì? Ripeto la tua domanda perché chi ascolta la lezione registrata non l'ha sentita. Il, se facessi il controllo direttamente sulla waiting list. Il problema è che io non... Uh, sì, sì. Potrei fare il, il controllo sulla waiting list, effettivamente è esattamente come farlo con questo counter qui. Il che vuol dire che il 1 gennaio 1970 il sistema finisce perché eh, la, la waiting list è vuota e counter è zero. Quindi counter non funziona scritto così, a meno che non sia inizializzato dall'esterno per cui io dall'esterno ti devo dire guarda che ti arriveranno tot pazienti e poi tutte le volte che tu sai il destino di uno di questi pazienti diminuisci i counter quando alla fine il counter sarà zero il, la, la simulazione è completa controllare la waiting list non funziona perché magari in quel momento la waiting list è vuota però fra, fra un'ora arriverà un, una massa di, di, di gente e quindi controllare la waiting list non funziona controllare la waiting list è esattamente come controllare counter quindi era un'idea sciocca effettivamente quindi counter possiamo lasciarlo però con un altro significato set counter o get counter mettiamole tutte e due Setter e getter a questo punto add event more event simulation end questo qui lo togliamo e counter effettivamente lo diminuiamo quindi quando arriva un paziente non lo aumentiamo però lo diminuiamo quando, un paziente, quando sappiamo il destino di un paziente. Quindi, quando un paziente si riprende e guarisce, e io diminuisco counter, occhio che lo faccio qui, ovvero sia dopo che ho controllato che il paziente non sia già morto, perché se il paziente è già morto, quello è un evento spurio, non posso diminuire counter. Quindi se il paziente si riprende o se il paziente muore, ma di nuovo se l'evento non è spurio. Quindi in uno di questi due casi il paziente io so che fine, che fine fa e quindi posso diminuire counter. E a questo punto dall'esterno io posso fare la mia simulazione nel main. Non andrà più avanti finché ho eventi, ma finché getCounter sarà maggiore di 0. E quello che devo fare all'inizio è mettere Counter nel modo giusto. Vediamo un po', se io metto Counter uguale a 2, e provo a eseguire, la simulazione dovrebbe finire quando io so il destino di due pazienti. Allora, vediamo se è vero. Beh, sì, perché Kirkbrain recupera, J. Branch recupera, prima ho soltanto persone che arrivano, e al, al secondo paziente che eh, recupera, e si riprende, io interrompo la simulazione perché gli ho chiesto simula finché eh, non sai il destino di due persone 4 1 2 3 e 4 giusto quando io so il destino di 4 persone la simulazione si interrompe ricordate che questo succede ma è sempre nello stesso, evento. Cioè, nello stesso evento questo si riprende il dottore si libera e io assegno questa persona al dottor House genero gli altri due eventi e il tutto a quel punto ritorno nel main nel main so che ho definito il destino di quelle due persone e il tutto finisce. Allora, quante sono, quanti sono i pazienti? Beh, io so, ho una mappa di pazienti e quindi. Probabilmente sono questi i pazienti. Vediamo se il tutto funziona. Vi ricordate le vecchie statistiche? Dovrebbero essere uguali. 1, 2, 8, 7, era questa nell'ultima simulazione. Ok. Abbiamo soltanto cambiato la condizione di terminazione. Non abbiamo ancora pensato eh, ai pazienti che iniziano il turno e finiscono il turno allora add doctor e eh, posso ma potrebbe anche essere mettiamolo qui hospital aggiungi un evento Partiamo dal 1 gennaio 1970, il tipo dell'evento è num ed è che il dottore inizia il suo turno ed è il dottore zero. Qui però... Dov'è? l'ho perso controlliamo che funzioni con due pazienti dovrei avere tutta una serie di eventi di house che inizia e finisce il suo turno dal 1 gennaio 1970 fino a effettivamente quello che succede nel 91 quindi un'enormità di eventi con House che inizia il turno e poi 8 ore dopo lo finisce e poi 16 ore dopo lo ricomincerà a questo punto arrivano le persone per fortuna siamo in un momento in cui lui era al lavoro e ce l'abbiamo e, e cura tutti, tutti quanti quindi rimettiamo questo qui e tutto ciò è molto brutto ma adesso i dottori lavorano tutti quanti nelle stesse... ovviamente dobbiamo aspettare di arrivare nei momenti giusti. E vediamo il numero di morti, è eh? 498. Però se noi provassimo ad esempio a fare in modo che i dottori si alternino come, come, come turni, quindi... Il dottor Laus inizia a mezzanotte, questo inizierà alle 4 per 60 per 60 per 1000. Questo inizierà alle 8, questo inizierà alle 12. ok, ricordatevi come erano le statistiche, 498, arriviamo al momento del 91, 498. ma certo perché io non ho modificato la funzione in cui controllo se posso assegnare un dottore, quindi secondo me io assegno i dottori anche se i dottori sono, non sono working in quel momento allora dov'è che io assegno i dottori? nella funzione uh, find available doctor ecco qui e io mi chiedo soltanto se il dottore è available quindi se è available ma è fuori dal turno vado lo sveglio eh, lo uso, quindi in realtà questo non va perché devo controllare anche se è al lavoro, quindi se è nel mezzo del suo turno. Sì, ma se abbiamo creato in caso un evento dei No. No, Available mi dice se il dottore sta curando qualcuno e, e quindi se è disponibile per, essere, per, per curare qualcuno. Noi non abbiamo più l'evento eh, dottore disponibile legato al dottore, però noi sappiamo che noi abbiamo l'evento paziente recupera completamente e paziente muore e poi in quell'evento lì cambiamo lo stato del dottore. Quindi in realtà noi non abbiamo un evento perché il dottore è disponibile. Noi, il dottore diventa disponibile quando abbiamo un evento sul paziente. Quindi lo, il, il, il dottore ha lo stato disponibile oppure no. E questo stato viene messo non disponibile quando inizia a curare qualcuno e viene reso di nuovo disponibile quando il dottore lascia, smette di curare quella persona, o perché è guarita o perché è morta. Il dottore ha comunque la, il booleano available. E il booleano available viene settato quando lui inizia a curare qualcuno non diventa più available e quando lui smette di curare qualcuno viene rimesso available nuovamente. Il fatto è che noi non abbiamo più l'evento sul dottore però abbiamo l'evento sulla persona perché quando la persona si recupera completamente si riprende completamente noi eh, andiamo a segnare che il dottore che l'aveva in cura torna disponibile la ragione per cui ho tolto l'evento eh, dottore disponibile è perché il dottore diventa disponibile in due casi quindi o io eh, dovevo far partire, non avrei saputo più come, come, come gestirlo, perché quando il dottore diventa disponibile o perché il paziente guarisce o perché il paziente muore. Io riesco a gestire questo, eh, però non so come fare a, a, con il secondo evento dottore disponibile. Non, non avrei saputo come, come, associa, come sapere che era un evento dottore disponibile che da ignorare. Perché il dottore disponibile ha soltanto il dottore dentro. Adesso se vediamo... Ok, e il numero di morti è significativamente più alto. A questo punto andiamo nel main. Ah, vi ricordate quanti, quanti sono? allora segniamocelo, 1319, mentre se noi mettiamo House e Wilson che si alternano in modo un po' più ragionevole, sono di più o di meno? di più perché evidentemente arrivano nel momento sbagliato d'accordo. però comunque sono diversi che è la cosa importante che vuol dire che tutto sta funzionando poi per una botta di fortuna in questo modo i dottori lavorano proprio quando esistono, arrivano i pazienti quindi se qui mettiamo 8 16 come può essere? 4, 8, 12. Per cercare di coprire le varie, le varie cose e arriviamo a questi numeri qui assolutamente spropositati, va bene però... Questa dovrebbe essere l'idea controlliamo che vedete che effettivamente iniziano e finiscono i turni scalati di quattro ore come erano in partenza e poi vabbè dipende dalla fortuna da quando li facciamo iniziare eccetera ci sono domande su questo? Qualche domanda, qualcosa che volete vedere nell'ultima mezz'ora? Qualche argomento che vi ha divertito particolarmente? La domanda è se noi abbiamo gestito il, il problema in cui lui finisce il turno ma sta lavorando. Sì, in, implicitamente sì, perché io ho l'evento che lui finisce il turno eh, e semplicemente cambio il flag in cui dice che il dottore non è più working. Per cui quando tornerà available perché la persona che era sotto i ferri esce o in un modo o nell'altro lui a quel momento lì non verrà ripescato perché non è più working l'abbiamo gestito perché noi stiamo usando due flag abbiamo bisogno di due flag per il dottore uno che ci dice se è durante il suo turno di lavoro e uno che ci dice se è occupato sì. però il fatto che lui quando comincia il turno stiamo registrando l'evento e finirà il turno esatto, quando iniziamo il turno quando lui inizia il turno schedula l'evento che dice quando lo finirà continua a trattarlo. No, non lo cambiamo, allora no, non trattiamo il fine turno come spurio perché lui in quel momento segniamo che ha finito il turno e che inizierà un turno fra, un nuovo fra 16 ore, però lui continua a, a, a curare, come se il dottore si fermasse un attimo, timbrasse il cartellino e poi tornasse a finire di curare il paziente. Perché abbiamo... L'unico effetto del flag working è che quando ci servirà un medico, quindi quando lui finirà di curare il paziente, tornerà available, però il flag working è falso. E quindi quando noi andiamo a cercare un dottore, lui sarà sì available perché non sta curando più nessuno, però non può essere preso perché il suo turno è finito. Quindi lo, lo, lo, facciamo una cosa, una cosa ragionevole implicitamente, non abbiamo bisogno di gestirla come, come caso particolare. A volte non sono 16 ore di riposo, ecco perché magari la prima delle 16 ore di riposo la passa ancora curando un paziente. Però riprenderà a lavorare 16 ore dopo aver diciamo, timbrato il cartellino per aver finito. Quindi. Osservazioni, il, specialmente sui, sulle simulazioni c'è un grande bilanciamento fra la quantità di tempo che io passo a, a, a scrivere il codice e quanto poi riesco ad evitare, ad evitare errori. Diciamo che se uno scrive tutto il codice in modo molto molto sporco il problema è che se per caso ha sbagliato qualcosa passerà ore e ore facendo debug se no mette in conto dall'inizio, ci mette un po' più di tempo, lo fa un po' più pulito, decisamente più pulito di come io eh, lo sto facendo, ad esempio noi abbiamo questo, questo intero che è il dato dell'evento che a volte sta a indicare l'indice dei dottori, a volte sta a indicare l'indice all'interno dei pazienti che onestamente è molto poco java. Eh, sarebbe meglio avere una classe persona, eh, attaccare all'evento la persona, poi il paziente è una persona, il dottore è una persona e negli eventi io vado a recuperarmi, vado a fare il, il, il cast, vado a recuperarmi l'uno o l'altro, questo sarebbe probabilmente più pulito e eh. E probabilmente mi accorgerei degli errori già scrivendo o comunque in fase di compilazione non, non, non avrei questi blocchi all'improvviso ricordatevi e questo è bello che lo registri non usate tutti i metodi static se no io passo dei guai quindi mi raccomando no, static no, static brutto non fatelo. perché poi sono io che ve l'ho detto domande cosa vorreste come esame aspettate che, che vado spengo e eh, eh. così chi non è qui